Dunque, riprendiamo da qui la nostra costruzione del grafo. Un paio di persone mi hanno fatto notare che questo metodo qua, setEdgeWeight, non veniva trovato in alcuni progetti. Allora, se vi capita, è perché la versione 1.0.1 di JGraphT, che era quella che c'era su questo progetto, che avevamo dato l'anno scorso, non aveva quel metodo, la classe Graphs. Ma quella, quel metodo veniva implementato, sapete che vi ho detto eh, ieri che c'erano due interfacce sottostanti che erano weighted graph, undirected uh, graph e directed graph, e quindi quel metodo seted weight veniva solo implementato dall'interfaccia uh, weighted graph. E quindi non c'era dentro l'interfaccia graph generale, per questo non la trova. No? Poiché hanno poi cancellato l'interfaccia intermedie, adesso i metodi sono tutti sull'interfaccia grande. Quindi se capite non trovate questo metodo è semplicemente perché non avete aggiornato la libreria all'ultima versione, okay? Quindi non è un problema più complicato, è solamente un problema di versioni. Con la versione 1.1.0 non dovrebbe esserci problemi. Ok, allora ci eravamo lasciati su questo Exhibition Comuni, che è un metodino che il nostro modello dovrà implementare, un metodo privato che dovrà in qualche modo chiedere al DAO di dirgli se, ehm, o meglio, quante exhibition comuni esistono per la coppia di oggetti considerata. Quindi abbiamo, ehm, semplicemente dobbiamo creare la classe DAO, no, Arsmia DAO si chiama, E a questa classe DAO chiamare un metodo int comuni uguale DAO.countexhibition facciamo count exhibition comuni a cui passo ovviamente questi due oggetti. e poi ritorna questo numero di exhibition comuni. Quindi non fa nient'altro che delegare al DAO questa operazione. Il DAO ovviamente è interessato solamente al, eh, all'ID delle due art exhibition, però noi per abitudine passiamo sempre gli oggetti e mai i singoli interi, i singoli valori, quindi manteniamo l'interfaccia orientata agli oggetti. il DAO ne avevamo uno qui nel metodo crea-grafo e questo metodo qua non ha accesso a quella variabile lassù no potremmo benissimo allora se uno volesse potrebbe benissimo chiamare questo metodo direttamente qua tanto la classe DAO c'è già mm. Sì, è solo per tenere separate le cose. No? E allora per tenere separate le cose sono qui, non ho un oggetto DAO, me lo creo. Tanto tenete conto che il DAO non ha, un costru non ha costruttore, quindi non costa niente creare l'oggetto, essenzialmente. Non, non, non, non implica operazioni. Ok, mentre invece questo... Art object, giusto, no? Sì. Questo Context Exhibition Comuni è un metodo che dobbiamo invece definire. Quindi un metodo qua sotto, public, int, comuni, aspetta che devo togliere sta roba qua, che abbia la stessa interfaccia del metodo soprastante. Sì, in realtà questo metodo semplicemente incarta un metodo esistente, E cosa farà questo metodo? Eh, chiederà al database quanto vale questo numero. Usando questa query con cui abbiamo giocato prima, quella con il count. Copia e incolla, ed aggiusta. Allora, qui bisogna mettere gli spazi alla fine di una riga, ovviamente, poi al posto del numero di oggetto metto i punti interrogativi perché sono i parametri di questa interrogazione, di questa query. E mettiamo anche un nome alla colonna, SCNT, perché se no la chiama count di asterisco per fare il get diventa antipatico, quindi semplicemente la rinominiamo, così quando andremo a stare i valori, il nome della colonna è qualcosa di, di più umano. Mm? Allora questa è la nostra interrogazione e adesso dobbiamo passare al database. Quindi apriamo la connessione e ci facciamo creare Prepare statement.st uguale connection.prepare. Questo ovviamente va messo dentro il suo caro try-catch. E a questo statement devo impostare due parametri che sono due numeri interi. Il parametro 1 corrisponde all'art object di partenza. Get id, l'id del object di partenza, e il secondo sarà un set int del parametro 2 artobject di arrivo.getId. A questo punto eseguo la query uguale standing.execute query. che mi restituisce un result set che a meno di eccezioni, di errori, avrà sempre esattamente una riga. Sarà sempre un count, quindi sarà sempre fatto così. Una riga e una colonna. Quindi mi, mi posiziono sulla prima riga, quindi non devo fare cicli while, eccetera, perché non ho un numero variabile di righe. Vado sulla prima riga e estraggo il numero, il conteggio, come il getInt della colonna che si chiama count, cnt. Fatto questo posso ritornare, quindi chiudere la connessione, non dimentichiamo mai di chiudere la connessione, e poi ritornare, prima del return, di conteggio. Punto virgola. Cosa vuole? Okay. Allora, vediamo un po' se il tutto messo insieme funziona oppure scricchiola. Quello che possiamo fare, magari per vedere cosa succede, aggiungerci una stampa qua dentro, dopo che abbiamo calcolato il peso, e vediamo che cosa succede per fare, ok? Quindi andiamo a vedere system.out.format, quindi ci mettiamo l'arco da un certo vertice a un certo altro vertice, con peso per 100D a capo, AOP.getid, virgola AOA.getid, virgola peso. Quindi in questo doppio loop dovremo tutti vedere tutte le combinazioni, una sfinta di zeri probabilmente nel peso, apprezziamo se il programma sta andando avanti o no. Poi ovviamente lo commentiamo perché altrimenti genera vagonate di, di informazioni. E magari testiamo il model con una classe di test, senza necessariamente agganciarlo al controller, fare altro lavoro sull'interfaccia, che al momento non ci serve. Quindi una classe test model con il suo main, che semplicemente crea un nuovo modello, e prova a dirgli ah new, scusate, new mode, ho dimenticato il new e semplicemente gli chiedo di creare il grafo e vediamo cosa succede. Quindi proviamo a fare il run di questa classe di test. È stato un po' troppo silenzioso. È partito. Vabbè, ah li siamo fermati presto perché non ho messo la password del database. Quindi, fossero tutti così gli errori si risolvono in fretta, in questo caso, dunque, dbconnect. Errore nella sintassi SQL, nella linea 1, qui, dove siamo qua, nel metodo module.java 62, di 56. Eh, questa la, la, la, la imparo come lezione, ho modificato la stringa a mano in Java senza fare copia e incolla, ho dimenticato lo spazio. Quindi era giusta in, in, in IDSQL, l'ho spostata di qua, l'ho corretta male. Andiamo avanti. Mm. ne stampo uno solo? ma oh no, c'è un terzo DAO. è un'altra classe che devo usare il test model Qui sta provando tutte le coppie dell'ID dell 0 con tutti gli altri ID. Vengono fuori questi pesi uguale a 0. Poi riparte con l'ID numero 1 e va avanti così. Adesso è vero che sta stampando un po' troppa roba, adesso che abbiamo visto che il ciclo va avanti. Magari spostiamo questa print, la mettiamo dentro l'if così vediamo una stampa solamente quando viene aggiunto l'arco effettivamente. Quindi questa la mettiamo da qua, la sposto sotto, subito prima dell'add edge, così cancella tutte le volte in cui il peso è zero, tanto stavo provando... e verifichiamo che almeno qualche volta il peso diventi diverso da zero. È silenzioso ma sta girando, quindi qualcosa sta facendo. Se vado a vedere cosa fa il database, sta lavorando. Vedete che qua ci sono, IDSQL ti fa vedere che cosa sta facendo il database, quindi abbiamo le nostre select che sta girando, in realtà sono tante, non è la stessa sempre, sono tante diverse, però sempre la stessa connessione su cui vengono eseguite queste select. Nel frattempo non ho ancora trovato nulla, però col tempo dovrebbe farcela. vedete adesso sta facendo 2 con 65.000 68.000 se glielo richiedo tra un po' eccola qua 4 con 50.000 vedete i numerini Opa, sono scomparsi qua sulla, sulla query che sta eseguendo quindi se andiamo a chiedere al database cosa stai facendo in questo momento vediamo che sta lavorando Solo che non siamo, like non siamo abbastanza fortunati di aver visto ancora nessuna coppia. Questo in realtà, eh, non. ma se siamo fortunati tra un po' comparirà qualche cosa, ma sappiamo che questo programma non terminerà mai. Se il grafo fosse più piccolo, sì, ma con un grafo così non abbiamo speranze. Allora, proviamo a fare la prova perché dà sempre soddisfazione vederlo terminare anche se sappiamo che non è completo facendo lavorare su un grafo più piccolo come faccio a farlo lavorare su un grafo più piccolo? bariamo un attimo nel DAO e dico caro DAO quando leggi tutti gli objects ritornami solamente i primi 100 quindi avremo un grafo che avrà 100 nodi anziché 85.000 o quanti erano quindi tutto il programma lavora pensando che nel database ci fossero solamente 100 elementi perché la query ne ritorna solamente 100 ma no, poi dovremmo rimetterlo a posto ovviamente adesso effettivamente il programma è già terminato 100 elementi, 100 al quadrato fa eh, 10.000 10.000 per un centesimo di secondo sono 100 secondi, no 10 secondi, quant'è? 100 secondi, in realtà è molto più veloce, quindi probabilmente le query sono molto più veloci mandate dal database, mandate dal, da Java che non scritte a mano in, in SQL. E in questo caso, prendendo solamente i primi 100 elementi, il grafo ha 100 vertici e 4 archi, con peso 1. Quindi sembra un grafo non particolarmente denso per fargli un complimento. Se anziché 100 facciamo 1000, ho un grafo che è 10 volte più grande e quindi ci metterà un tempo 100 volte maggiore, quindi da qualche secondo a qualche svariati minuti, vediamo già comparire alcuni archi con peso 2 quindi il programma sta funzionando il problema è che sul grafo di questa dimensione questo approccio non è quello migliore Ok? se il grafo fosse piccolo andrebbe benissimo così va avanti e quali altri approcci possiamo avere? Adesso facciamo una parentesi, noi sappiamo che adesso abbiamo costruito il grafo, poi l'esercizio ci chiederebbe, scelto un oggetto ID, di trovare la componente connessa. Vabbè, questo mettiamolo da parte, sappiamo che lo dovremmo fare. Adesso ci siamo imbattuti con la creazione del grafo. Ci abbiamo ragionato, grafo orientato, non orientato, pesato, non pesato, dove devo toccare, e ci siamo accorti che questo approccio funziona se il grafo è piccolo. Perché funziona se il grafo è piccolo? Perché per come l'abbiamo impostato ha una complessità quadratica nel numero di vertici. Grazie a questo doppio loop e all'interno del doppio loop ogni volta faccio una query al database. Una query al database meno di diciamo 10 millisecondi per avere se la query è semplice non me la cavo. Allora, cosa posso fare? Posso fare due cose. Mantenere questo schema, così com'è, non facendolo acquire il database. Se io ho queste informazioni sul fatto che ci siano o non ci siano delle exhibition comuni, le memorizzassi come strutture dati Java, quindi mi leggo quell'exhibition, mi leggo la relazione che mi dice quali oggetti sono in exhibition, mi faccio delle mappe, probabilmente, che dato un oggetto mi dà l'elenco dell'exhibition, poi prendo l'altro oggetto, l'altro elenco dell'exhibition, faccio un'intersezione dei due set e vedo cosa c'è. Ah, l'ho già risolto. Poi lo ridico più lentamente. Però se lavoro con le collection dentro Java, probabilmente se sono bravo, io riesco a dirti se ci sono delle exhibition in comune e quante, non in 10 millisecondi come farebbe il database, ma in 2 microsecondi. Diciamo 10 microsecondi? sarò capace di andare mille volte più veloce in un database? Allora, fattore di mille volte più veloce non mi aiuta tantissimo se ho 7 miliardi di operazioni, ma se comincio ad avere sì, Ah, sì, eh, va bene. Quindi, un, un primo ragionamento è cercare di rendere il più efficiente possibile il loop più interno, le operazioni che vengono svolte nel loop più interno. E come regola così a spannometrica tutte le volte che faccio una query sono almeno mille volte più lento rispetto a fare la stessa operazione con le strutture dati in java se me lo sono fatte questo è il motivo per cui non ho chiamato il DAO qui perché voglio provare implementazioni alternative senza cambiare questo codice cambiando questa funzione e questo è un modo mi fa guadagnare un fattore costante, perché la complessità è sempre n quadro. Però n quadro moltiplicata a 1000 o n quadro moltiplicata a 1000 volte 1000 cambia. E se voglio andare oltre? E eh, se voglio andare oltre devo a monte proprio non farle queste operazioni. Cioè, un conto è che operazioni che devo fare le faccio più velocemente possibile, ma se non le faccio sono ancora più veloci. Cioè, ogni operazione non fatta impiega meno tempo di un'operazione fatta, questo è banale. ma. E quindi posso per caso scoprire, cioè, cosa fa, fa questo programma? Visto che questo grafo ha una densità così bassa, la maggior parte del tempo calcola zero. Ma io non potrei chiedere al database, dimmi solo quando è diverso da zero. Sto usando un database che è in grado di fare le query, di fare i filtri, fare gli aggruppamenti, fare tutto ciò che voglio e gli chiedo un numero alla volta. Dimmi se c'è la connessione sì o no, dimmi quante volte c'è questa connessione. Non sto usando il database per la sua potenza. Io potrei dire al database Prendo la prima query e la ricopio. Faccio un'operazione molto semplice. Allora, questo qua, ricordiamoci, ci sono due oggetti e gli chiedevo quali erano le exhibition comuni. Facciamolo magari... Adesso abbiamo finalmente qualche oggetto che sappiamo che compare in almeno due exhibition, quindi cerchiamolo. Prima c'era, l'ho visto. Eccolo qua. 821, 822, mettiamo loro 821 822, così vediamo che faccia il risultato. Ok, questi compaiono in queste due exhibition comuni. Cosa capita se io rimuovessi il secondo vincolo? Eh, il database mi darebbe, ho tolto il secondo end, ok? L'ho commentato. Il database mi dice eh, quali sono tutte le righe di questa join di tabelle in cui ovviamente l'exhibition ID è uguale e il primo oggetto è quello che ho scelto io. Quindi essenzialmente mi dà una coppia, una serie di coppie, exhibition oggetto. Quindi exhibition possono essere diverse, la 778, l'oggetto 821 me l'ha accoppiato con questi altri oggetti ID. L'oggetto 2508, cioè l'exhibition 2508 in cui compariva 821, è comparso in quell'exhibition anche 528, 814, 615, 816, eccetera. Cioè mi dà tutti gli oggetti e tutti gli exhibition che sono co-occorse insieme all'821. In una query sola che ci mette anche lei allo stesso tempo. Quindi a parità di complessità, a parità del lavoro del database, io posso estrargli molte più informazioni. Adesso tutte queste colonne non mi servono. Se io ho l'oggetto 821, mi serve solamente l'id dell'oggetto 2. non si chiama... Eh, torno indietro... cioè a me cosa... Ripa, ripa, ripa la frase... a me cosa serve di questo? cosa posso ottenere con questo? posso ottenere in un colpo solo tutti gli archi che escono da 821 perché questo mi dice che da 821 c'è un arco che va su 822 c'è un arco che va da 1035 c'è un arco che va su 1139 Eccetera. In realtà, se ordino per oggi il TD, posso anche accorgermi che l'arco che va da 821 a 822 deve aver peso 2. E l'arco che... ci sono altri casi in cui c'è un elemento che è duplicato? Non le vedo così a occhio, ma non escludo che... È. eccoli qua. Anche l'arco tra 821 e 5473 avrà preso due. Perché questo oggetto è comparso sia nell'exhibition 778 che nell'exhibition 2508, insieme all'821. Allora io posso chiedere al database, senti caro database, riassumi un po', dimmi un attimo quali sono gli oggetti e quante volte compaiono. Rubai. Raggruppo per oggetto 2 ID, count, exhibition. Quindi io voglio sapere il count di, come si chiamava, ID2, eh, EO2.exhibition, virgola EO2.exhibition, Object ID, group by, EO2.Object ID. Ecco cosa mi dice. Dato il vertice 821 devi mettere un arco con peso 1 verso 528, un arco con peso 1 verso 568, un arco con peso 2 verso 821, no, quello è se stesso, niente, un arco con peso 2 verso 822, un arco con peso 2 verso 1139, e così via. Mi dà già l'elenco degli archi con il loro peso adiacenti a un vertice dato. Io sta roba qua la ripeto una volta per ogni vertice, e non faccio 85.000 al quadrato query, ne faccio solo 85.000, una per ogni vertice. Ho fatto lavorare di più il database e mi faccio restituire dal database i dati già pronti per poter costruire il pezzo di grafo che mi serve, l'arco del grafo che mi serve. Tutti i tentativi a vuoto con un grafo che ha una densità 0,0%, e quindi la maggior parte dei tentativi che faccio sono a vuoto, mi danno 0, io non li faccio più. Uso SQL. Allora, quelle query astruse che facevate quando facevate base di dati, no? Facevate qui di 10 di die, di righe, non 5 come questa, che non avevano senso per voi, o per dire diciamo, cosa serve, ecco, serve a questo. Serve farmi restituire i dati che mi servono, con la differenza che qui non, non abbiamo qualcuno che mi dice scrivo un'interrogazione che faccia esattamente questo, siamo noi che ce lo dobbiamo inventare. Cos'è che ci potrebbe servire? E poi scrive l'interrogazione corrispondente. Allora, con una cosa di questo genere, quanto si semplifica il nostro codice? Ovviamente dobbiamo prendere questa cosa qua, schiaffarla dentro un DAO, questo DAO restituirà una lista di coppie di interi sta roba qua è chiaro che va un pochino elaborata in più no? l'altra è molto faccio il doppio loop vedo, calcolo il peso, creo l'arco richiede zero pensiero però se mi serve potenza in più efficienza in più non va bene quindi posso fare un DAO che riceve come parametro non due object, ma uno solo, e sputa in uscita una lista di object con i relativi pesi. Prendo questa lista, la elaboro per aggiungere gli archi. Oh, poi ricordiamoci che dobbiamo rompere la simmetria, eh? quindi in realtà a me servono solamente gli oggetti in cui EO2 sia maggiore di EO1. Questo maggiore lo posso mettere in Java quando leggo gli archi, li aggiungo o non li aggiungo secondo se sia maggiore o no, oppure lo posso fa fare già direttamente in SQL. Così dal database non mi arriva mai roba duplicata, ma arriverà sempre roba in cui se questo è l'821, il 528 non me lo vedo. Quindi posso benissimo aggiungere un end e ho due. punto object id maggiore di 1 punto object id. E vedete che parte dall'822, l'821, da il se stesso l'ho tolto, mi è venuto gratis e tutti quelli con un valore minore anche se sono scomparsi. Ma non sono scomparsi per sempre, perché quando, quando proverò partendo dal 533 o quant'era quel numero, troverò l'831. Semplicemente non li trovo due volte. Allora, con questo mi sa che ce la facciamo a finire il nostro grafo. Questa query la mettiamo dentro un bel metodo di DAO chiamiamolo eh, questo metodo come lo chiamiamo list objects Art object and count. A cui passo un art object e mi aspetto che mi restituisca una lista. Una lista di oggetti che contengono dentro l'id dell'oggetto e il numero e il peso. Quindi mi serve un oggetto così che faccia sto lavoro. Okay? Quindi mi serve un oggetto che contenga questi due interi dentro. Quindi nel model mi crea un oggetto stupido, stupido, stupido che contenga art object and count e questo contenga semplicemente dentro private int art object id. Private int count e poi tutto il resto della menata: costruttore setter, getter e basta perché sta roba qua la metto in una lista quindi non mi serve l'hash code lì. Qua to string fino a prova contraria. Quindi mi sono fatto questo oggettino di comodo, che è l'oggetto che viene restituito dal DAO e verrà usato dal model per creare il grafo. E sta roba qua parte con una interrogazione, che è questa, col count, il group by, eccetera. dove ci mettiamo gli spazi al posto dell'821 ci mettiamo un in punto interrogativo e poi c'è il solito lavoro connection dbconnect.getconnection preparedStatement uguale con.prepare ci mettiamo il try catch impostiamo il valore del parametro dell'object id numero 1 statement.setInt parametro 1 valore artobject.getid e eseguiamo la query. ResultSet uguale statement.execute. Query. Adesso estraiamo i valori di questa query e costruiamo questa lista di oggetti. Allora, questa lista di oggetti conviene crearla prima. List artobject and count result uguale new array list punto e virgola e quindi qui ogni volta che trovo qualche cosa res, um, while result.next itero sui risultati aggiungendo la lista result.add new art object mcount come art object id e result set.get id, no scusate, get int della colonna che si chiama maledetto ascnt e questo è as id spazio. Quindi il primo parametro è l'id. E secondo parametro, no, sono qua dentro ancora, virgola, il secondo parametro è il count, quindi il result set punto getInt di cnt. Allora, cosa faccio? Prendo l'ID e il count della riga, creo l'oggetto ArtObjectCount e lo aggiungo al risultato, perfetto. E quando ho finito questo while, chiudo la connessione e ritorno alla lista. Se qualcosa va storto, invece esco con un'eccezione. È lo stesso metodo che avevamo per ottenere l'elenco di tutti i risultati, di tutti gli object. Solo che anziché creare una lista di oggetti che sono, diciamo così, pari pari, uguali a quelli all'informazione del database, è un oggetto nostro che contiene già l'informazione già elaborata. E cosa me ne faccio di questo? Vabbè, nel model, dove andiamo? Model, model, model, model, qua. Uso un approccio completamente diverso per aggiungere gli archi. Quindi questa parte qua, se vogliamo la commentiamo, versione 1, poco efficiente, che finisce qua e proviamo a ragionare in modo più efficiente quindi for art object AO due punti dis.art objects a questo punto faccio un ciclo solo dato un oggetto quali sono tutti gli oggetti a lui collegati? Eh, allora, lo chiedo al DAO, lista di art, object, and count connessi uguale DAO.get DAO. lista art, object, and count partendo da questo Art object di partenza. Cos'hai che ti lamenti? No, perché è sbagliato. Togli qua. Così. Quindi, date tutti gli oggetti, uno per uno, faccio quella query che mi dà non un risultato, ma un elenco di risultati. Adesso per ciascun risultato di questo elenco creo un arco. Quindi avrò un secondo ciclo, ovviamente, che adesso si va a smazzare il contenuto di questa lista. For Art Object and Count C di questa lista, cosa faccio? Aggiungo un arco. Aggiungo un arco, add edge, no, add edges. add edge, del grafo sul grafo dis.graph, partendo dal vertice AO, arrivando al vertice C.get art object id col peso c.get peso, get count. Poi non funziona, Attenzione eh? che c'è ancora un errore. L'idea è questa. Per ogni elemento della lista aggiungo un arco, di cui so già il vertice di partenza perché è questo. Il vertice d'arrivo, che è quello che mi dice la lista, col peso collegato. Quindi questo C, questo oggetto C, altro non è che la singola riga di questa tabella, no? Che ha l'ID e il peso, e il count adesso non va ancora perché qui vedi che mi dà errore perché l'addEdge si aspetta due vertex quindi questo è già un vertex è già un art object ma questo è solamente un int quindi dovrei costruire dovrei ritornare l'oggetto art object che ha questo id eh. Eh, lo posso fare in due modi o mi scandisco la lista oppure mi creo un oggetto finto che però dal punto di vista dell'hash code sia uguale a quello esistente cioè a me alla fine serve identificare un vertice che sia equal al vertice verso cui voglio andare quindi potrei diciamo art object destinazione uguale new art object in cui passo l'object id che ce l'ho e tutto il resto null Sopprimete la nausea, quello che state vedendo, perché se non si fa, ma a volte si fa. Intanto, erano tutte stringhe queste, no? Ah, c'è un int, 1, 2, 3, il quarto è un int 0 no. e poi ce n'è ancora un altro davanti 1, 2, 3, 4, 5 e poi c'è un int 1, 2, 3, 5 c'è un int eh vedi che gli piace Ho creato quello che in gergo si chiama un oggetto debole. Cioè inizializzato solo per un po', per un pezzo. Il pezzo che mi serve e che so che lui usa. Allora lui cercherà di creare un arco tra questi due vertici. Ovviamente l'arco lo, lo collega tra i vertici che, che appartengono al grafo. Quindi io dentro il grafo ho già fatto un add vertex del nodo completo con tutti i dati. Quindi mi fornisco un nodo che abbia lo stesso hashcode, che sia equals a quello. E l'IQAS lavora solamente sull'ID quindi è un modo veloce per chiedere a lui di usare la mappa che ha internamente al grafo per trovarmi l'oggetto se non vi piacciono questi trucchi vi fate una mappa cioè nel momento in cui leggete questa lista di oggetti in parallelo vi fate una mappa che dato l'int dato l'ID vi dà l'oggetto quindi quando leggete vi costa poco farla quando sei qua, semplicemente fai un ciclo e aggiungi nella mappa put, dato l'id, l'oggetto, dato l'id, l'oggetto. E così hai un metodo veloce, istantaneo, nanosecondi, dato l'id per avere l'oggetto. Cerchiamo sempre di resistere alla tentazione c'ho l'id, devo trovare l'oggetto, scandisco la lista. Scandire la lista, no buono. Paghi in efficienza un costo ODN. Ok. Noi l'abbiamo fatto cercando di ingannare un pochino il grafo, ma si fa insomma. Tanto, questo oggetto qua non va da nessuna parte, viene nessun solamente usato nel, nell'add edge. Eh, fatto, direi. Vediamo un po', aggiungiamoci una print. Quindi abbiamo ao.getd. Dest.getid e peso era questo e vediamo cosa crea eh, crea un'eccezione ovviamente ah beh certo allora cosa è successo qua? che lui mi dice guarda che hai cercato di fare un arco verso un vertice che non esiste questo è l'add edge quando dice no such vertex in graph hai cercato di aggiungere un art object con obietti di 1413 perché non c'è? Eh, ma perché abbiamo messo quel limit 1000 prima perché non eravamo sicuri di farcela e allora andiamo a rimettere a posto il DAO e la query seconda non, non serve a quel limite quindi ti restituisce tutti quindi togliamo quel limite di quando non eravamo abbastanza bravi. È un'altra velocità, eh? poi si pianta ma per qualche motivo. E questo non lo so, al volo non lo vedo così semplice da capire. 8368. Perché ne ha messi tanti e poi non riesci più a mettere questi. non lo so, questo me lo debalgo a casa, perché non capisco perché. Um, ma deve esserci qualcosina che mi è sfuggito da qualche parte. Però abbiamo capito cosa abbiamo fatto qua, no? Tutti i vertici, vedete, gli archi che partono da 5.473 verso qualunque altro tipo di oggetto, fino a quando non cambio il primo, sono risultati da un'unica query. Quindi il numero di query che sto facendo, che sono più o meno tutte della stessa complessità di quelle di prima, questa è un po' più complicata, ma non so se non è 10, sono 15 secondi, ma anziché farne 7 miliardi, ne faccio 50.000, anzi la metà perché... No, 50.000. E quindi eh, il tempo di esecuzione, a parte questa eccezione alla fine, che adesso cerco di capire perché, eh, è sensibilmente inferiore. Non abbiamo finito, nel senso che si potrebbe addirittura fare ancora un passo avanti. Non è detto che convenga, è solo per citarlo. Io posso ancora da qui andare avanti e dire ma io questa query la devo fare 50.000 volte, una per ogni oggetto di partenza. Ma non posso già chiedere al database di dirmi lui l'oggetto di partenza e l'oggetto di arrivo per tutti i possibili oggetti? Che cioè, se io sta cosa qui la generalizzo ancora un pochino, non vincolo l'oggetto di partenza, non lo vincolo più, ma lo uso come criterio di aggruppamento quindi ripeto lo stesso ragionamento che ho fatto prima però sull'oggetto 1 questa volta non mi viene questo Oggetti obgettd count 1 46, 1, 219 già col segno minore quindi sono già ho già rotto la simmetria, sono 400.000 archi che sono tutti quelli da aggiungere al database. È già questo, il, il, database, il grafo, è già questo il grafo, con una query sola. Chiaro, sta query non ci mette 10 millisecondi, ci mette 1000 millisecondi, un secondo, un secondo e mezzo, ma ne faccio una sola e poi ho finito. Quindi c'è il terzo modo che è faccio lavorare solo il database e mi faccio già dare dal database, a questo si può dire, mi faccio cagare dal database già direttamente il, ciò che mi serve per completare il grafo. Oppure faccio una query per ogni vertice e mi faccio dare da quella query l'elenco già di tutti i vertici adiacenti. Oppure ancora faccio una query per ogni arco possibile è la cosa più semplice di chi c'è meno da pensare e nel caso in cui il grafo non sia particolarmente grande va benissimo non è che dobbiamo complicarci la vita solo perché se il grafo è da 50 nodi va benissimo se il grafo è da 50.000 nodi ci siamo accorti che non va così bene quindi dobbiamo un po' imparare a giostrarcela questa cosa, dove la, dove la risolve la complessità? nelle strutture dati nel codice, nel database e ogni problema avrà una soluzione sono più bravo, più ginnico in SQL, sono più ginnico in, in collection, in set map, e allora lavorerò più di qua oppure di là. Però due conti brutali brutali sul fatto che il primo approccio non funzionava, li abbiamo fatti ben prima di finire di implementarlo. Abbiamo detto, no, 7 miliardi non, non, non c'è storia e quindi poi ci studieremo. Quindi, in una sede, diciamo così, di esame o di un esercizio, quella strada lì non la provate neppure. Perché sapete già che non, non ne uscite. Quindi, però bisogna aprirsi no, a pensare alle varie possibilità. Questa qua, è, nuovo, è banale da implementare a questo punto, adesso Heidi non ce l'ha fatta più, non, non, non mi sopporta più, e quindi interrompiamo qua. Allora io eh, vi controllo questo errore, poi vi pubblico questa versione, eh, diciamo così, corretta e aggiornata, così la potete poi anche verificare con più calma. Buona serata!